E andiamo avanti andiamo avanti vi informo brevemente sull'ordine dei lavori in questo momento sono in corso al senato eh, perdonatemi alla camera però in realtà si è in commissioni eh, riunite quinta e quinta, quindi le due commissioni bilancio di Camera e Senato l'ufficio di presidenza è fisicamente riunito nella sala del mappamondo alla Camera perché comunque il provvedimento, la legge di bilancio è incardinata alla Camera ma possono assistere anche i colleghi della commissione bilancio Senato quindi in linea di principio io potrei, esattamente come posso entrare in qualsiasi commissione del Senato a dire la mia senza votare se non appartengo a quella commissione, potrei in questo momento entrare nella stanza virtuale e dire la mia agli intervenienti. <coughs> e, um, eh, in realtà mi sembra più costruttivo parlare con voi e dirvi, e dirvi a che punto siamo, perché, perché queste audizioni sono utili, eh, sono sempre utili e vi devo dire la verità, sono più utili viste, questo mi duole dirlo, io che come sapete ho difeso sul mio blog le virtù della lavagna di Ardesia e del gessetto, io che ricordo come una boccata di ossigeno l'ultimo corso che ho fatto al dottorato della mia facoltà sull'analisi spettrale, corso per il quale pretesi di avere un'aula con la lavagna di Ardesia e mi andai a comprare io i gessetti della giusta morbidezza. Ecco, però devo dirvi che quel che riguarda invece le audizioni spesso si seguono molto meglio in... in in remoto, perché sei concentrato unicamente su chi parla, sei a casa tua, hai davanti tutte le carte, piuttosto che seguirle eh, nelle aule con le mascherine in faccia, con i colleghi che attirano la tua attenzione su delle cose, giustamente, ma quindi la distolgono da altre. Eh, le audizioni si seguono bene da casa. Ciò cioè, nonostante... Cioè, nonostante nonostante appunto, il fatto che le audizioni siano utili e che seguite da casa diventino ancora più eh, diciamo, feconde di pensiero, eh, qui io ravviso due problemi di, di, di metodo e di merito. Eh, il, il problema di merito, eh, ve lo dico subito, credo che se seguite oltre a me anche gli altri parlamentari della Lega che vi, che vi stanno informando su quello che succede a partire l'onorevole Garavaglia, l'onorevole Borghi, eh, quelli che sono diciamo, presenti sui social, l'onorevole Gusmeroli, eh, l'onorevole Bitonci stanno, stiamo tutti cercando di fare uno sforzo di farvi capire cosa succede Allora qui abbiamo una manovra di bilancio fatta di oltre 200 articoli di cui è previsto che il passaggio in commissione se non ho capito male duri una settimana o poco più il che significa che in nome del simulacro di una seconda lettura in Senato, che tanto avverrà sempre sotto la clava della fiducia, non si consente neanche una prima lettura. E quindi il Presidente Calderoli, da noi al Senato, ha già annunciato un nostro ricorso presso la Suprema Corte, perché vogliamo capire vogliamo capire se eh, diciamo, quello che non andava bene quando lo facevamo in forme peraltro molto più blande noi o quando venivamo più esattamente accusati di farlo noi, improvvisamente va bene ora che lo fa eh, la sinistra. Come vi ricordate in una trasmissione televisiva io usai una formula eh, molto incisiva, era riferita a un altro tema, alla gestione dei migranti, in Italia una cosa è fascista fino a che non la fa il PD, ecco. Allora, credo che scopriremo anche questo, no? ma d'altra parte sarebbe mica una grande novità. Abbiamo scoperto dalle audizioni della Banca d'Italia che il debito è insostenibile se ha il governo la destra e sostenibile se ha il governo la sinistra, perché il dottor Balassone, che pensa di essere molto più preparato tecnicamente di me, ha risposto con una simpatica nonchalance eh, che loro hanno dei modelli di lungo periodo e lo viene a dire a me. La prossima volta lo interrogo sul modello di Johansen, glielo dico prima, così si prepara. Eh, abbiamo eh, scoperto eh, dalla bozza di legge e di bilancio che la ragioneria generale dello Stato, nel suo insindacabile e insondabile arbitrio, ha deciso che gli effetti secondari sul gettito e il recupero del gettito c'è se il governo è di sinistra, non c'è se il governo è di destra. Quindi il governo di sinistra può tagliare le tasse o almeno far finta perché la ragioneria dice che se tagli le tasse la gente poi così recuperi il gettito. Il governo di destra non può tagliare le tasse perché eh, perde gettito. D'accordo? E, e quindi voglio dire, in base, in, base, in base a questa logica, in base a questa logica scopriremo che un governo di sinistra può presentarti la legge di bilancio sotto l'albero di Natale la mattina del 25 dicembre e va tutto bene e un governo di destra non può farlo, non può farlo se te la presenta alle, alle, alle 11 del 21 ottobre e ha violato la Costituzione nonché le sacre regole europee scopriremo anche questo scopriremo anche questo ma vedete qual è il bello delle sedi formali vedete qual è il bello del Parlamento vedete perché io insisto che non ci devono essere task force tavoli dove ci prendono in giro perché chi dice, ha detto e dirà queste cose è costretto a metterci la faccia e noi ci ricorderemo tutto e voi vi ricorderete tutto perché noi vi stiamo informando noi che non siamo quelli della scatoletta di tonno, noi che siamo quelli delle regioni amministrate bene, noi che siamo quelli della visione macroeconomica corretta, perché si sta rivelando ogni giorno di più corretta. Allora, mi sembra evidente che c'è un problema di merito. Inutile spendere tempo ad ascoltare le giuste rimostranze delle categorie che noi contattiamo separatamente e questo è il lavoro che io sto facendo e loro ci ringraziano dell'ascolto che gli diamo perché il governo non gliene dà d'accordo? inutile assistere alla messa cantata dal momento che questi qui, la legge di bilancio non ce la fanno toccare neanche con, con lo spolverino per togliere qualche granello di polvere poi c'è un problema di metodo io sono anche stanco di questa liturgia delle audizioni dove chi viene può dire il cavolo che gli pare e tu non puoi avere un minimo di contraddittorio, d'accordo? Noi siamo i vostri rappresentanti, voi avete voglia che si vada in fondo a certe questioni, d'accordo? E quindi allora, se chi interviene dà delle risposte elusive, eh, ci deve essere la possibilità, ci deve essere la possibilità di intervenire, di fare domande che devono avere delle risposte, delle risposte sì, no, d'accordo? Almeno in commissione d'inchiesta, ma direi in generale, perché se oggi delle associazioni vengono a lamentarsi di fatti che noi avevamo ampiamente previsto, non farò nessun nome, non farò nessun nome ma se vi vedete la lista delle associazioni di oggi chi è del settore, cioè chi si interessa all'economia capirà di cosa sto parlando ma quello che è successo oggi è che delle associazioni che accusavano noi di voler ridurre l'Italia come l'Argentina vengono oggi a lamentarsi di cose di cui noi avevamo ampiamente anticipato la tossicità per tutto ringraziamento del fatto che noi, vedendo prima quello che sarebbe successo, cercavamo di salvare le loro riverite terga, questi cialtroni, quando noi eravamo al governo, ci sparavano addosso. Allora, vedete, qui c'è un tema. Io devo anche avere un regolamento del Senato che mi permetta di controinterrogare quando, arrivo, quando succede una cosa di questo tipo. Perché... Qui noi tutti vogliamo salvare il paese, d'accordo? Il tema del patriottismo, peraltro, non è un tema della sinistra. La sinistra questo paese lo disprezza. Ne abbiamo visto mille e una prova, per cui di che stiamo parlando? Il tema del patriottismo è nostro, non è loro. Adesso loro se lo intestano perché hanno il, tutto un apparato mediatico che consente loro di fare questa operazione di comunicazione. Ma diciamo, la sinistra è sempre quella che nel suo più... Eccelso rappresentante, che non a caso veniva definito il migliore, definì questo paese un paese di mandolinisti, d'accordo? Che peraltro il mandolino, come ben sapete, <coughs> è uno strumento che ha una sua dignità, eh, tra l'altro è anche... È anche eh, la versione della mandola e del mandoloncello consente anche di suonare quartetti, ha una letteratura sterminata e mi ricordo per esempio che quando andai a Gdinia per fare, in Polonia per fare un concerto in cui portavamo fra gli altri attori anche Barbella e un concerto per mandolino di, Sc di eh, Scarlatti, eh, andammo al locale conservatorio perché noi siamo europei non europeisti e, e, e, e incontrammo un'orchestra di mandolini polacca pensa un po' a te esiste anche questo e suonavano anche molto bene vabbè ma insomma tutto questo il PD lo disprezza perché il PD fondamentalmente basta a se stesso quindi non può essere patriottico come non può essere europeo può essere solo della liturgia che in quel momento gli consente di mantenere il potere una volta comunista adesso europeista ma questo io diciamo sono cose che, che, che ci siamo detti, non esiste quindi il tema di salvare il paese, ma esiste il tema di porre le premesse e insisterò fino alla nausea su questo perché chi dice le cose sbagliate se ne prenda la responsabilità e chi dice le cose giuste si veda riconosciuto il merito politico di averlo fatto. Perché se non si fa così... La moneta cattiva, d'accordo? l'atteggiamento la, ideologico, la, la, la posizione non suffragata né dai fatti, né dalle teorie, né da alcun ragionevole argomento, eh, scaccerà sempre la moneta buona e la moneta buona in questa fase, e per fase mi riferisco all'ultimo decennio, siamo stati noi, perché è da anni che negli atti parlamentari diciamo le cose giuste. E vi esorto a questo proposito ad andarvi a vedere tante dichiarazioni di voto degli onorevoli Garavaglia, degli onorevoli Giorgetti, negli anni del 2000, dalla fine del 2012 al 2013, quando passarono tante porcate con l'opposizione di un partito di cui io allora non ero parte e non mi sentivo parte perché lo conoscevo dai giornali e in cui ora sono onorato e fiero di militare. D'accordo? Questo è il punto. Allora io vorrei avere, eh, diciamo così, che almeno in certi contesti, almeno nelle commissioni d'inchiesta, no? che sono diventate le passerelle dei loro presidenti, le passerelle dove, dove, dove ci si, ci si, eh, diciamo, si esalta eh, eh, l'ego del, del presidente di turno, che poi magari ogni tanto dimostra di non avere un ego eh, all'altezza della situazione, nelle, almeno nelle commissioni d'inchiesta... Io vorrei che si potesse fare, ma non dico tanto, non dico sempre, una volta l'anno, quello che Ted Cruz ha fatto con l'amico Jack, perché anche noi abbiamo i nostri Jack, dei Jack di scala minore, delle persone che governano, che esercitano il potere, che esercitano dei poteri che scaltramente non attribuiscono a se stessi, in particolare che esercitano dei poteri politici attribuendo a se stessi dei ruoli tecnici, d'accordo? esattamente come Jack fa eh, l'editore e impone una linea editoriale, facendo finta di essere una compagnia telefonica, un mezzo neutro, no? ecco, anche noi li abbiamo. Datemeli dieci minuti, datemeli dieci minuti, consentitemi di fargli tre domande con risposta sì e no. Ecco, questo è, questa sarebbe democrazia. Dateli a me o dateli a qualsiasi altro onorevole, deputato onorevole senatore di questa opposizione ecco, perché non se ne può più dell'ipocrisia questo è il problema fondamentale sì d'accordo la fame è brutta e, e è predominante rispetto all'ipocrisia perché è chiaro che il, il, il problema di, di, di, di, di tirare avanti che molti compresi quelli che forse adesso mi ascoltano hanno è pregiudiziale rispetto a tanti altri problemi ma se ci siamo ridotti in queste condizioni è perché non sono state da anni non esistono da anni vengono minate alla radice in Italia le condizioni, i presupposti perché esista un dibattito fondato sui fatti fondato sui dati scevro da preconcetti ideologici scevro da tatticismi questo non esiste più ecco, questo volevo dire e allora e allora e allora niente io adesso mi studio comunque il fascicolo degli emendamenti del ristori seguo ovviamente con così con, con la coda dell'occhio le eh, le le audizioni le audizioni alla alla camera che sono anche delle audizioni sono anche importanti peraltro voglio dire tutte le audizioni sono importanti avete sentito che cosa ha detto il ministro Gualtieri in audizione a mia precisa domanda, non c'è un problema eh, di eh, potenziale restituzione degli aiuti di Stato erogati con i decreti dal Cura Italia, d'accordo? questo problema non esiste, ha detto lui, bene, se lui ha ragione sono contento, se lui ha torto, il suo torto è in uno stenografico del Parlamento, ovviamente lui ha torto e lo sa benissimo, deve fare la sua parte politica, la fa, infatti voglio dire, noto fra l'altro che comunque come incassatore è molto migliore di, di Jack e, e, e di Mark, di queste persone molto più importanti di lui, ma tutto sommato che si sciolgono come neve al sole di fronte a una serie di domande poste con accortezza dai senatori repubblicani. Vero è che quei senatori repubblicani, noi siamo abituati a pensare agli americani come a un popolo di, così, di, di, di rozzi cowboy, però quelli insomma, se vengono da Harvard e da Yale diciamo così, una formazione di un certo livello l'avranno avuta e oggettivamente nel lavoro che fanno si, si vede si vede anche perché operano all'interno di un contesto parlamentare e di, e di un contesto di regolamento parlamentare che permette loro di metterlo in luce bene, allora per quel che riguarda invece la mia di commissione è passata la nostra linea prima che si comincino a, a, cominci, a illustrare e, e a votare gli emendamenti cioè prima che si passi al, all'esame degli articoli desideriamo che la presidenza dia le inammissibilità eh, perché non vogliamo illustrare degli emendamenti per poi sentirci dire vabbè abbiamo scherzato questo non è ammissibile quindi neanche lo votiamo e desideriamo che ci siano anche le relazioni eh, tecniche che sono indispensabili per eh, argomentare un eventuale rifiuto da parte della quinta commissione cioè della commissione bilancio dell'articolo perché non ha le coperture, eccetera, eccetera. Il famoso articolo 81, che, sul, quale sul quale ovviamente bisognerà tornare, anche perché articolo 81 di qua, articolo 81 di là, tutte le proposte delle opposizioni regolarmente schiantate da un giudizio tecnico di una ragioneria che però è strabica per i motivi che vi ho detto in testa a questa, a questa diretta però nel frattempo il debito pubblico lievita, quindi voglio dire se siete così bravi ma il debito lievita lo stesso forse possiamo fare anche a meno di voi, no questo mi sembra abbastanza evidente, tanto poi se siamo buoni la Banca d'Italia ci dice che anche al 1000% il debito è sostenibile, se siamo cattivi ci dice che anche al 70% è insostenibile, cioè se siamo di sinistra ci dice la Banca d'Italia che anche al 1000% il debito è sostenibile, se siamo di destra ci dice che anche al 70% è insostenibile e quindi scusate io voglio essere molto sereno, su questo, no? ma di fronte a organi tecnici che fanno politica E eh, siccome già ci siamo noi a fare politica beh, diventate superflui, è banale quindi prima o poi bisognerà fare una spending review, per esempio una spending review dovrà partire da certe istituzioni eh, eh, secondo, me sì. secondo me sì anche perché considerando che col passare del tempo le loro funzioni sono drasticamente diminuite noi vorremmo ridargliele, però loro non vogliono riprenderle e allora bisognerà che in certe sedi prestigiose le si vendano a dei capitalisti esteri che ci facciano dei meravigliosi alberghi per nababbi stranieri e, e, e loro facciano una bella convenzione con NH Hotel, visto che tanto ormai tutte le banche italiane sono sotto vigilanza BCE, e basterà avere una buona convenzione con gli alberghi per mandare il lettone di turno a fare la visitina a Vicenza, a, a Verona... A Arezzo, a Chieti, a Ferrara, eccetera, eccetera, gli si paga un albergo e lui fa quello che deve fare, no? Cioè, buh, Non lo so. Io dico la butto lì così, eh? questa è ovviamente una mera provocazione intellettuale. Vabbè, eh, quindi noi proseguiamo con l'analisi del ristori. Abbiamo un ufficio di presidenza alle 18 di martedì per decidere che cosa fare, cioè lì ci diranno che cosa hanno fatto, perché se il governo non ha una griglia di pareri d'accordo? Non si può procedere alla votazione, cioè su ogni emendamento, sono circa un migliaio che è stato fatto, eh, il governo deve avere una griglia di pareri perché deve dare un parere. Ovviamente il Parlamento nella sua insondabile eh, sovranità che non esiste perché è schiacciata in, per tutta una serie di motivi sotto il potere esecutivo, ma insomma potrebbe decidere di votare anche contro il parere del governo. Eh, questo te tecnicamente è possibile. Fatto sta che perché poi dopo decide la maggioranza, no? si potrebbe tranquillamente decidere, ma chiaramente se una maggioranza votasse contro il parere del suo governo, sia pure su un piccolo emendamento, si creerebbe un grosso incidente politico. Comunque di fatto in questo momento i ministeri stanno lavorando, nei ministeri ci sono delle persone che leggono gli emendamenti, dicono questo sì, questo no, è abbastanza facile dire quali sì, quali no, se è della Lega no se è loro sì, però bisogna scrivere due cazzate per diciamo, dimostrare che questo pregiudizio politico abbia un fondamento tecnico e su questo sono alacremente impiegate le formichine no? di cui vi parlavo in un post del blog che stanno lì scrivendo no? uh, questa cosa richiede del tempo, forse martedì sapremo se per mercoledì questo lavoro sarà stato fatto e quindi inizierà la liturgia emendamento 1.1 parere del relatore e del governo perché il primo a dare il parere è il relatore ma vi ricordo che il relatore che parere deve dare se lo fa dire dal governo che è espressione della stessa maggioranza che appartiene al relatore favorevole, contrario, votazione, dichiarazione di voto eventuali dichiarazioni di voto in dissenso si vota e si passa avanti 1.2 parere del relatore e del governo eccetera eccetera questo succede per il ristori al Senato. Alla Camera sarà tutto molto più semplice, è del tutto ovvio che con una settimana di lavoro andranno diciamo, in, in aula senza mandato al relatore e del resto la stessa scelta diciamo così, dei, dei relatori dimostra, insomma, in qualche modo indirettamente suggerisce che non ci sia un enorme interesse a gestire il provvedimento. Il provvedimento è quello che il governo ha, eh, ha impacchettato e... E, e, e così è. Bene, male, ci dispiace, siamo contenti, ma eh, sapete, cioè in ogni caso se questa cosa è, arriva al, al, al, 20 no, al 20 di novembre, quindi se mancano proprio i tempi tecnici per due passaggi parlamentari, senza che nessuno sia stato consultato, ma non solo noi, neanche importanti associazioni di categoria, e quando dico importanti intendo veramente importanti ecco. che vi devo dire? questi pensano di bastare a se stessi e bastino a se stessi a me a me dispiace per tutte le persone che hanno dei problemi mi scrivono e me li espongono io cerco di leggere tutto io sono solo, voi siete tanti Avete voluto una politica povera, quindi avete povera per monastica, quindi avete dei politici eh, senza, senza grandi, gran, grandi staff, grande capacità di.. di, di, di, di, di di Star dietro a tutte le cose che arrivano, poi dopo ve ne lamentate, ma d'altra parte avete anche voluto una politica incorrotta e ogni tanto scrivete <ride> dicendo eh, che ne so potrei essere assunto in senato o mio figlio potrebbe fare l'autista perché Perché vi hanno detto per anni cazzate tipo che noi abbiamo le auto blu, invece io ho la mia auto arancione e tanto basta. Quindi voglio dire, cioè, non è neanche colpa vostra. Qui il vero, il vero, il vero danno l'ha fatto un certo sistema dei, dei media che obbedendo ai suoi referenti doveva sbriciolare la possibilità della politica di essere, di essere in qualche modo incisiva. A me quindi, come dire, dispiace per chi sta male, eh, salvo per quella piccola quota parte per la quale si può ragionevolmente argomentare che se la sia cercata, perché anche quella quota parte esiste. Ciò nonostante, sono qui e combatto e auguro altrettanto a voi.